Sono le sei esatte, io ehm, sono felice di salutare tutti, buonasera, bentrovati, bentrovate. Ehm, sul canale di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa questa sera discutiamo eh, di un libro dal titolo Europeanization and Memory Politics in the Western Balkans, ovvero europeizzazione, che in italiano è una parola abbastanza brutta ma è fondamentale. E della memoria nei Balcani occidentali. È un, questo volume è curato da Anna Milosevic e Tamara Trost e, ed è pubblicato da Palgrave eh, in questi giorni, ora poi ce lo racconterà una delle curatrici. E ne parliamo infatti con Anna Milosevic mh, che è ricercatrice post dottorato all'Euven Institute for Criminology o anche Lovagno in Belgio e che appunto insieme a Tamara ha eh, curato un volume con una serie importante di contributi eh, attorno alle parole chiave elaborazione del passato, memorie collettive, identità, integrazione europea dei Balcani tutti i temi di cui ci occupiamo a Osservatorio Balcani-Caucaso TransEuropa da quando esistiamo cioè da ormai vent'anni. E ci sono infatti sul nostro portale tanti articoli dedicati a questo tema, frutto di mh, contributi di tanti autori diversi, interviste, approfondimenti seguiamo l'attualità perché sul tema, nonostante si parli di storia, c'è tanta attualità, abbiamo dedicato a, a questi temi progetti di ricerca storica e sociale, abbiamo realizzato più di un documentario, tanti eventi anche internazionali ehm, nel tempo: Cattive Memorie, Estovestum un lavoro addirittura rivolto alle scuole in, sul tema della memoria al confine italiano eh, sloveno-croato oggi in mh, parliamo di questo volume appunto mh, appena uscito che sta per uscire insieme naturalmente a Marco Avra in, mh, collega di Osservatorio Balcani Caucaso e Trans Europa che eh, è il nostro storico mh, di punta mh, oltre che ricercatore da noi e, e ha lavorato più di tutti naturalmente su, su questi temi e anche adesso è impegnato, non a caso, su un tema legato alla memoria della città di Fiume in fase di conclusione, ma anche a, a, stiamo lavorando con Marco anche a rimozione della storia, in questo caso con una vicenda dimenticata dei prigionieri di guerra balcanici in Trentino. Ma non stiamo per parlare di noi, vogliamo parlare di questo volume, dei conflitti degli anni 90 che insieme alla Seconda Guerra Mondiale hanno prodotto ehm, delle... Conflitti di, memoria. Eh, conflitti di memoria, perché ci sono culture della memoria ancora confinate etnicamente quando eh, parliamo di questi temi nei Balcani. Interpretazioni divergenti della storia che innescano tensioni tra paesi e mh, mettono in discussione anche la stessa prospettiva di integrazione europea. Di sicuro non esiste ancora o non esisterà mai, vedremo, una comprensione condivisa delle guerre degli anni 90 e appunto di, di questa prospettiva europea rispetto al tema e anche di come inserire queste vicende degli anni 90 nella comune eh, narrazione storica dell'Unione Europea. Ehm, Sembra che esista solo una. Ehm, in questo volume eh, tanti autori diversi sotto appunto di Anna e di Tamara ehm, esaminano queste guerre di memoria, la loro dimensione europea e, e cercando di capire in che modo sostengono o contrastano proprio questa europeizzazione e, sul perché questa memoria sia costantemente negoziata, presentata, adattata, ignorata nel processo di integrazione europea che si trascina purtroppo, da molto tempo, ma che anche nella questione dei conflitti della memoria una sua eh, ragione. E, dunque, eh, c'è molto volentieri per prima la parola ad Anna perché eh, ci possa spiegare innanzitutto le ragioni di questo libro e quanto in particolare il processo di integrazione europea ha influenzato la memoria collettiva nei Balcani. A, a te la parola Anna e benvenuta. Grazie Eloisa. Innanzitutto grazie per questa opportunità insomma di presentare il nostro libro. Io e Tamara abbiamo lavorato parecchio con i nostri autori, insomma abbiamo cercato di, di portare i casi che riguardano tutti i paesi dei Balcani occidentali per appunto capire quale è stato l'impatto di questo processo di europeizzazione della memoria che sta succedendo a livello transnazionale, insomma, qual è stato l'impatto di, di, di questo processo appunto eh, nei paesi dei Balcani occidentali. E detto ciò, eh, io mi sono interessata a questo tema eh, tanti anni fa, perché ormai sono 12 anni che, che vivo a Bruxelles, e, um, ho fatto a parte della carriera accademica, ho fatto pure altri lavori, diciamo a livello eh, politico, diplomatico. Ehm, e mi sono sempre occupata del processo di de europeizzazione dei Balcani, della integrazione europea. E a un certo punto mi sono chiesta, insomma, qual è diciamo, eh, il ruolo che ha la storia in, in tutto il processo della eh, europeizzazione, in tutto il processo dell'integrazione europea. E allora facendomi questa domanda sono andata un po' a, a, a, a capire, scoprire le cose e mi sono occupata del museo, la Casa della Storia Europea, che è un museo del Parlamento Europeo, cercando appunto di capire eh, fino a, a quale punto, insomma, storia, Veramente importa eh, in tutto questo processo dell'integrazione europea. Poi sono andata a fare il mio dottorato, appunto, il mio dottorato di ricerca si esattamente occupava del, del processo di europeizzazione e il processo dell'europeizzazione della memoria, che è un concetto completamente nuovo e che quando parliamo di europeizzazione della, della memoria storica abbiamo tutti quanti cioè su base delle nostre discipline abbiamo tutti una idea diversa su che cosa, che cosa vuol dire ad esempio marco che è uno storico di sicuro avrà una sua idea su cosa vuol dire europeizzazione della, della memoria storica io come una scienziata politica diciamo guardo più i processi i policy building guardo più come funzionano le strutture le istituzioni e, e, e quello che comporta, diciamo, questo processo dal del livello della, della, della policy più della, della diciamo, interpretazione della storia. E allora per questo mio dottorato di ricerca io ho esaminato, diciamo, gli effetti della europeizzazione della memoria storica eh, comparando due casi, Serbia e Croazia. E diciamo, il, la, la teoria che, diciamo, a un certo punto eh, l'ho prodotta grazie a questo mio dottorato di ricerca poi abbiamo applicato a, a questo libro. Allora, per farla veramente molto molto breve, molto molto sintetica, che cosa ho esaminato io in questi ultimi anni e anche che cosa abbiamo guardato in questo libro? Abbiamo guardato, eh, diciamo, sin dall'inizio della, della storia europea, quanto è stato importante, diciamo, quanto è stato importante avere una, una, una, una, una diciamo, un filo conduttorio, diciamo, una... una una storia che connette diciamo, il passato con il presente. E quando ho esaminato, quando ho esaminato diciamo, i primi anni dell'integrazione europea, diciamo, la vera nascita vera e propria della, della comunità europea, sono arrivata alla conclusione che nei primi anni eh, diciamo, del progetto europeo, quello che importava di più non era il passato, ma era il futuro. Non era importante avere, diciamo, un consenso su quello che era il passato, quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale, chi erano i vincitori, chi erano quelli che sono stati vinti, eccetera, eccetera, perché la situazione era abbastanza chiara e c'era un certo consenso, insomma, su quello che fu il Seconda Guerra Mondiale e quello dove volevamo arrivare. In un certo senso, diciamo, la, il, la radice della, del progetto europeo in, in quegli anni là, insomma, che poi si è un po' trasmesso anche negli anni fino al presente, è stato, diciamo, stata la, la, la storia della riconciliazione fra Germania e la Francia. E questa storia, eh, diciamo, di come superare gli, le animosità del passato, come superare quello che, che è stato, diciamo, il passato molto traumatico, insomma, è molto dolente. È stata una, una storia che, diciamo, ha, dato, ha, ha creato una base, diciamo, una narrativa uh, che poi si è trasmessa negli anni e anni, insomma, è rimasta, rimasta presente pure, pure, pure ora. Allora, uh, a parte della storia della riconciliazione fra la Francia e la Germania, ci sono stati altri momenti, altre rotture, diciamo, molto importanti, eh, storicamente parlando, eh, nella storia dell'integrazione europea, come ad esempio 1989, quando abbiamo avuto questo, questa rottura, diciamo, con il passato comunista nei paesi in Europa dell'est soprattutto europa centrale anche nei paesi baltici e questo rappresenta diciamo il secondo momento ehm, eh, diciamo eh, come dire in italiano, non sono abituata a parlare di mio lavoro in italiano, è stato diciamo il secondo elemento più importante della storia della, della, della comunità europea, quello che è poi plasmato fino a un certo punto, è plasmato quello che vediamo adesso come la vera e propria politica, politica della, della memoria europea, quella transnazionale. Allora, parlando di anni, anni 90 e poi di 2004, quando questi paesi sono diventati paesi membri della, della comunità europea, abbiamo visto che è successo un, un cambiamento, diciamo, eh, insomma, nel livello delle istituzioni, e nel livello della... della eh, come la comunità europea sta rappresentando se stessa e come parla del proprio, proprio passato. Allora, siamo passati di da avere un consenso su quello che c'è stato la Seconda Guerra Mondiale, quando i paesi membri della comunità europea erano paesi principalmente che venivano dall'Ovest europeo e avevano più o meno, diciamo, le esperienze simili, a parte la Germania e fino a un certo punto anche l'Italia. siamo passati ad avere un tot di membri della, della comunità europea che non avevano, diciamo, i, i stessi fondamenti, non avevano la stessa storia Uh, di quelli che, che furono i, i membri fondatori della comunità europea. Allora, portando questi membri, della, de, nuovi membri della comunità europea che venivano dall'est europeo, è stata importata, è stata importata una, una storia che fin, fino, a, fino allora non esisteva, diciamo, a livello europeo. E mancava questa comprensione del processo de, della... Uh, mancava questa comprensione della storia appunto eh, e anche all'apprezzare quelle che sono state le esperienze positive sia negative dei paesi del, de, dell'est dell'Europa centrale anche i paesi baltici che non solo avevano diverse esperienze durante la seconda guerra mondiale ma anche nel dopo la seconda guerra mondiale avevano esperienze sotto diciamo i regimi che erano autocratici e, e anche fino a un certo punto totalitari Uh, per farla veramente, veramente breve, quello che è risultato diciamo, a livello europeo, perché dovevo spiegare, dovevo spiegare un po' come siamo arrivati a questo punto, quello che è poi risultato diciamo, della, uh, della, dell del processo di allargamento della, della comunità europea è stato di utilizzare, diciamo, Um, di cercare di trovare un punto in comune fra tutte queste storie, diverse esperienze che diversi stati membri hanno avuto durante la Seconda Guerra Mondiale, anche dopo la uh, Seconda Guerra Mondiale, cercare di trovare un punto in comune e di introdurre una sorta di riconciliazione. E questo processo, che adesso lo chiamiamo europeizzazione della, della memoria, Um, è stato, diciamo, supportato, uh, aiutato dal um, lavoro di diverse istituzioni europee, in primo punto, in primis uh, Parlamento europeo, che ha prodotto uh, un numero di risoluzioni che riguardano i momenti uh, più importanti della storia europea uh, delle, delle, dei, dei paesi, paesi membri. Allora, uh, se volete... Scoprire di più, diciamo, di, questo, di questo processo di evoluzione della politica mem della memoria europea. Ci sono diversi articoli, diversi libri che trattano questo argomento, però finora non c'è stato un libro um, che esaminava questi processi in paesi che ancora non sono paesi membri, come paesi dei Balcani occidentali. Allora, qui penso che il nostro libro viene molto molto utile, eh, non solo per i ricercatori, per, però anche per le persone che si occupano attualmente del processo dell'integrazione europea e seguono un po' diciamo l'allargamento della, della comunità europea, perché dà una, diciamo, una prospettiva molto, uh, molto unica eh, nell'osservare quali sono gli effetti di, diciamo queste politiche europee della memoria su eh, sette paesi dei balcani occidentali allora questi sette paesi dei balcani occidentali chiaramente non sono tutti allo stesso livello diciamo non sono tutti quanti eh, preparati o pronti diciamo nella, nella ugual misura Uh, per diventare membri europei, alcuni paesi sono più avanti, alcuni si stanno preparando, alcuni come ad esempio la, la Macedonia del Nord, che <ride> mi viene molto difficile da pronunciare, eh, sono paesi che sono... Per diversi anni aspettando di insomma di, di entrare in negoziazioni e di diventare paesi membri però sono stati ostacolati diciamo proprio per motivi della storia motivi della diciamo interpre interpretazione della, della, della storia e anche la, la memoria diciamo collettiva perché ultimamente sono sicura che qualcuno del pubblico avrà, avrà qualche commento eh, ultimamente ha, Bulgaria è uscita con questa idea all'ultimo momento, che, è, diciamo, che la lingua che utilizzano in Macedonia, Macedonia del Nord, non è macedone, ma è il, diciamo, un dialetto del, del bulgaro. Allora, per diciamo, farla veramente molto, molto sintetica, io penso che insomma, il nostro libro non solo dimostra che diciamo, questi questi problemi bilaterali che esistono fra paesi nei Balcani e eh, anche con i loro vicini, questi problemi insomma non sono diciamo, una, una, uh, un sintomo balcanico, come, come spesso molti, molti pensano, ma sono una, diciamo, una, uh, una, um, come dire, una, una cosa che st stava succedendo già nel processo de, dell'integrazione europea, anche nel passato e, e sono diciamo bis, dispute bilaterali sono molto molto molto uh, sintomatiche del, del processo di allargamento della, della comunità europea allora quello che stiamo, stiamo cercando di che abbiamo cercato diciamo di uh, spiegare in, in questo nostro libro è stato uh, diciamo impatto differenziale che il processo dell'europeizzazione della memoria ha sui paesi dei Balcani occidentali. Questo che vuol dire? Più un paese è avanzato nel processo della, diciamo, eh, integrazione europea, più ci sono le possibilità che questo paese sta cercando di adeguarsi a quello che sono, diciamo, le... Le storie, le interpretazioni, le policy, le risoluzioni del Parlamento europeo che riguardano diciamo, la memoria storica. Cercono un po' di emulare questo modello europeo un po' di riprodurre le, le stesse, le stesse, uh, gli stessi elementi insomma, che sono stati perpetuati uh, dalle istituzioni europee negli anni passati e cercano di adeguarlo e metabolizzarlo in qualche modo, però sempre cercando insomma, di, uh, di proteggere le proprie, eh, um, le proprie... come dire in italiano... <ride> Sempre cercando di proteggere l'ufficiale uh, politica dalla memoria, quella che esiste, esiste in paese. Perché fondamentalmente cioè abbiamo visto che il processo dell'europeizzazione cerca di trovare diciamo, un, uh, un punto in comune fra diverse interpretazioni della storia. Però a lungo termine, quello che il nostro libro dimostra molto chiaramente, Uh, non ci sono uh, grandi cambiamenti perché nessuno è pronto, nessun paese europeo, e eh, non solo i paesi dei Balcani occidentali, nessun paese europeo è pronto a rinunciare al diciamo, monopolio che ha sulla propria, sulla propria storia. E questo comunque pe pensiamo, e questo è una delle nostre conclusioni, che rimarrà per lungo tempo insomma, uh, il problema del, um, dell'allargamento della, della comunità europea. Perché come abbiamo visto nel passato, ad esempio, quando Slovenia, che era il primo paese che stava diventando paese europeo, quando Slovenia voleva diventare paese europeo, ha, ha avuto eh, tantissimi problemi con, con Italia, ad esempio, sulla questione di foibe, sulla questione di eh, esodio di italiani di Dalmazia, di fiume. Marco di sicuro avrà una domanda su questo. e Dalmazia... E poi, dopo che Italia ha diciamo, condizionato in qualche modo Slovenia, dicendo, eh, voi che entrate vi dovete pentire, e poi Slovenia ha fatto la stessa cosa con la Croazia sulla frontiera marittima e poi Croazia ha fatto la stessa cosa con la Serbia e Serbia probabilmente lo farà con altri paesi, eccetera, eccetera. Insomma, è un cerchio che pare che non, non sta finendo più, insomma, è un loop continuo della storia e della memoria ehm, dove, eh, come il nostro libro chiaramente dimostra, Uh, pare che il processo di europeizzazione non ha portato a nessuna riconciliazione, non ha influenzato, diciamo, in modo uh, durevole uh, e veramente trasformativo, insomma, a quello che sono le, le interpretazioni dei, dei, dei paesi uh, dei Balcani occidentali. Allora, io penso, non so per quanti minuti ho parlato. Però se vogliamo scendere in dettaglio, vogliamo scendere a esaminare i casi, casi specifici insomma, che sono stati trattati nel nostro libro, lascerei magari il tempo per quello. Mi, mi sembra che tu abbia innanzitutto fatto un'introduzione brillante e mi sono scordata di dire all'inizio che ti ringraziavamo perché um, provavi addirittura a fare in italiano, non, dando, ahimè, per scontata una cosa che scontata non è, e, e mi fa quindi estremamente piacere ehm, aver ascoltato per una volta tematiche accademiche nella lingua madre, eh, con così tanta grazia. E, non so, Marco se eh, vuoi subito prendere la parola tu per un po' di commenti, e poi sono sicura che torneremo sui singoli casi, visto che appunto ce ne sono veramente tanti. Marco, appunto, nel fare una lettura critica del libro ha domande e considerazioni da fare e quindi lascerei volentieri a lui l'esperto del gruppo la, la parola. Grazie e, e grazie davvero Ana per aver insomma accettato di, di presentare il tuo lavoro qui appunto in italiano quindi eh, facendo uno sforzo ulteriore in maniera estremamente brillante quindi eh, insomma sono temi che come ricordava Luisa, hanno accompagnato la storia di Osservatorio e, e, e speriamo che per questo interessino molto anche, al, anche il nostro pubblico. Ci sono davvero tante cose eh, interessanti, tanti stimoli, tanti spunti in questo volume. Mm, ci tengo a sottolineare in primo luogo il fatto che, appunto la, la, lo, già, già lo accennava Anna, è un volume attuale, è un volume che Serve davvero a capire quello che succede oggi, a capire tanti aspetti dell'intreccio dell tra le politiche europee e le politiche locali. Uh, citavamo, citava Anna il caso bulgaro-macedone recentissimo basta guardare la diciamo cronaca delle ultime settimane, degli ultimi mesi per rendersi conto di quanto questi, questi temi siano sempre uh, nell'agenda diciamo, politica di molti paesi in, in, nella regione, nel sud-est Europa ma non solo uh, quindi il caso bulgaro-macedone ma appunto parlando anche di fiume quindi previsto che veniva evocato un episodio interessante che secondo me leggere questo libro aiuta a capire, e leggere anche i lavori precedenti di Anna, mi sentirei di dire, è ad esempio la posa della, della stella rossa sul grattacielo di fiume di quest'anno, fiume quest'anno capitale europea della cultura, quindi vetrina della cultura europea, enorme dibattito, enormi tensioni e dibattito proprio su questa rappresentazione. Da una parte gli organizzatori che riferendosi al framework della memoria europea antifascista, antifascista dicono sì noi possiamo mettere una stella che ricorda i caduti partigiani che hanno liberato la città dal punto di vista di questa visione eh, dal nazifascismo e dall'altra invece i gruppi uh, di destra ma non solo che invece riferendosi a un altro framework della memoria europea quella, quello antitotalitario chiamiamolo così Uh, ribattono il fatto che quello è un simbolo di un regime totalitario che non può stare là Vedi, en, nel dibattito entrambi fanno riferimento a Bruxelles e al framework della memoria europea attraverso questo libro si capiscono queste cose, si capiscono questi, uh, queste dinamiche e appunto il lavoro di Diana e di Tamara è importante perché appunto già altri studiosi mi, mi viene da ricordare Vieran Pavlakovic, Nicola Small Jelena uh, Subodic, tanta gente ha uh, cominciato a riflettere sull'incrocio, sulla contaminazione tra memory, memory studies e studi di allargamento. Però questo è davvero, davvero il primo lavoro regionale che ci permette una comparazione, ricordava Ana, tra diversi livelli. E, diciamo paesi post-yugoslavi, ecco, forse una, una cosa sarebbe interessante un giorno... In cominciare a ragionare anche sull'Albania nel senso che c'è una nota molto chiara nel libro che spiega perché non è stata inclusa l'Albania ed, ed è assolutamente condivisibile però anche lì se pensiamo all'europeizzazione di una figura come quella di Skanderbeg sarebbe interessante capire un po' di più quelle dinamiche però ad esempio c'è il Kosovo del Kosovo si parla sempre molto poco e c'è quindi l'articolo il saggio sul Kosovo è molto interessante e tra l'altro include anche una prospettiva di genere eh, molto inedita ecco che anche lo, lo apprezziamo molto quindi multidisciplinarità eh, tanti giovani studiosi dottorandi quindi anche questo secondo me molto importante nuove voci nuovi lavori fatti, veri e propri di ricerca fatti sul campo eh, appunto nella migliore tradizione dei memory studies tanta interdisciplinarità l'arte ehm, ad esempio, insomma, che è sempre un ambito interessante per fare politiche della memo contro memoria, no? Yeah. E, e naturalmente sì, non è, non è un lavoro generoso con la, con la politica dell'Unione Europea, diciamo che ci sono, tira fuori tante tante questioni, tante eh, perplessità, le contraddizioni, eh, però lo fa appunto soprattutto spiegando i meccanismi, spiegando l'incrocio tra dinamiche eh, top down e bottom up, dal basso dall'alto. Chiama in campo, ci permette di, ci pone la nostra attenzione sulla molteplicità degli attori, attori statali, attori non statali, informali, che partecipano a quella che è la pratica fondamentale per capire le politiche della memoria, le memorie collettive, cioè il negoziato, no? il negoziato tra diverse visioni. Quindi ecco, insomma, non so se si capisce, a me è piaciuto molto il, il lavoro e, e appunto già dai lavori precedenti di Ana avevo imparato tante cose. Uh, e credo che aiuta... Non solo gli accademici, eh, non solo noi ricercatori a ragionare su queste dinamiche, ma anche appunto a cittadini a capire quali sono i rapporti tra, tra Unione Europea e tra diciamo le, le istituzioni dell'UE e, e i paesi, le società civili, eccetera. Ora, io anche io non voglio rubare troppo tempo, avrei, un, uh, avrei quattro, quattro commenti, quattro punti sui quali mi piacerebbe sentire la tua opinione. E... Provo a magari a, a, riassumerli, a riassumerli rapidamente e poi dopo tu vedi su quali ti vuoi soffermare o quali possono anche rimanere lì per, un, per il futuro. E questo però ci porta già un po' nei paesi, perché il primo, la, il primo tema eh, che a me che Questo libro approfondisce finalmente, in maniera molto molto attenta, a quella della politica della condizionalità. Già lo dicevi, quanto la condizionalità è efficace e quanto poi, in realtà, nel caso della Croazia, che è quello più approfondito, è quello a cui sono dedicati i più saggi, e secondo me, anche con, con l'impostazione. Più, più attenta. No? Eh, e qua si sottolinea come appunto, la, e si finalmente si, si prova una cosa di cui si è parlato tanto, di come la, la, la reversibilità, diciamo, del, dell'influenza dell'Unione Europea sulla Croazia. Uh, fino al, per spiegare un po' meglio fino all'unificazione eh, scusate, fino all'ingresso nell'Unione Europea diciamo quelli che sono stati giudicati tanti passi avanti rispetto alla revisione della Seconda Guerra Mondiale del, degli anni 90 e poi invece dei, dei passi indietro e mi pare che, che appunto gli articoli qui eh, spieghino bene questa cosa e vadano anche oltre, cioè spieghino anche come, cioè non solo che Quel processo reversibile ma anche che aveva delle sue debolezze molto intrinseche mi pare faccio un esempio per molto tempo si è detto eh, quanto eh, la nuova mostra di Asenovat fosse qualcosa di un, un importante risultato eh, della politica della condizionalità europea se vogliamo che ci fosse stata comunque una certa una certa pressione per arrivare a un risultato migliore diciamo e il, il, um, il saggio di Alexandra Zaremba mi pare che spieghi invece come già c'erano tante debolezze e c'era tanta, tanta um, rappresentazione di facciata, chiamiamola così, anche dentro uh, quel, quella rappresentazione. E però ecco, in realtà la mia domanda fondamentale è questa, perché cioè, la riflessione che facevo è che nonostante tutto questi saggi non, non riescono a star dietro alle evoluzioni più recenti, perché quest'anno c'è stata una svolta, una parziale svolta nella nelle politiche della memoria in Croazia. C'è stata la presenza di Boris Milosevic alla commemorazione del, dell'operazione Tempesta, a Vukovar. Eh, ci sono state le autorità croate, Plenkovic, Medved, a, a Varivode, a Grubori, nei luoghi dove ci sono state vittime civili serbe. E quindi mi chiedevo come, secondo te, si spiega quest'ultima evoluzione che molti hanno guardato con, con un certo... Uh, ottimismo no? Non c è, c è, conta ancora l'Unione Europea è una pressione dell'Unione Europea su un governo Plenkovich moderato oppure alla fin fine anche nelle svolte che consideriamo più interessanti si tratta di calcoli politici interni no? Quindi eh. mi, mi domandavo un po' questo. Ehm, non so vai se vuoi <ride> reagire diventa troppo complessa. Hai ragione, scusa. Sì, no, ti ringrazio, no, perché sono sette paesi e sono dinamiche politiche della memoria molto diverse. Assolutamente, no, no, no ma non li facciamo tutti e sì, sette. Sì. Eh. Allora, eh, ti ringrazio molto per, per il commento che hai fatto sul nostro libro e che ha veramente apprezzato il nostro volume, perché veramente ci cioè, è voluto tanto lavoro. Tamara e io abbiamo lavorato parecchio, come hai detto te, ci sono delle persone, autori, scienziati, che provengono dalle scienze politiche all'arte, all storici, insomma, e, e ognuno di noi ha una prospettiva tutta sua e l'interpretazione tutta sua su cosa, cosa vuol dire europeizzazione della memoria. Um, allora, quello che hai detto all'inizio, insomma, di questi modelli, diciamo, della uh, copia e incolla, che sono modelli che, diciamo... Eh, nascono a livello europeo, però cercano diciamo, di in qualche modo di essere riprodotti o trasmessi a paesi che vogliono diventare paesi membri. La mia opinione personale da scientifica, insomma, anche da curatrice di questo volume, e anche la conclusione del nostro volume è che i modelli copia in cola non funzionano. E questo si è chiaramente visto, nei, diciamo, un po' dappertutto nei, nei paesi dei Balcani occidentali, soprattutto in Croazia, come hai detto te perché abbiamo visto um, che tre di nostri autori hanno osservato Croazia perché Croazia è l'ultimo paese membro è un paese insomma, che è dei Balcani occidentali però che ha comunque ha avuto una storia dentro la Jugoslavia, dopo Jugoslavia e poi anche come paese membro chiaramente naturale che abbiamo dedicato tanti lavori diciamo esaminando questo paese allora esaminando croazia in particolare come l'ultimo paese membro, membro europeo siamo arrivati alla conclusione che questo modello diciamo dell'utilizzo di diciamo delle politiche europee della memoria è molto uh, molto diciamo porta tanti benefici ai paesi finché non diventano membri perché una diciamo comunque politiche della memoria e, e in generale diciamo la, la, la, la politica politiche de, queste del simbolismo uh, sono uh, delle cose che sono state uh, osservate molto attentamente durante il processo della della, diciamo, integrazione europea di Croazia e non solo di Croazia ma anche di, di, di altri paesi. E Come hai detto te, insomma, andare a, a passare una giornata in una commemorazione che riguarda anche le vittime dell'altro dell paese con quale Croazia è stata, diciamo, il conflitto. È stato sempre un atto che è stato osservato dalle istituzioni europee come un, un, un simbolo positivo che porterà eventualmente alla riconciliazione, all'avere relazioni di buon vicinato, ehm, alla democratizzazione, eccetera, eccetera. Tutti questi principi, diciamo, che sono stati in qualche modo... Parte della condizionalità, la famosa condizionalità, che comunque non prevede confrontarsi con il passato, perché se la condizionalità in qualche modo prevedeva di confrontarsi col passato, abbiamo avuto problemi anche nei diversi round di diversi altri eh, allargamenti che ci sono stati nel passato. E perché se passiamo, se diciamo, pensiamo retroattivamente... Eh, come ho detto all'inizio del, del, del mio discorso, confrontarsi col passato non è stato mai importante diciamo, all'inizio della storia della comunità europea, perché se qualcuno si doveva confrontare col passato, si doveva confrontare la Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, tutti questi paesi che, soprattutto Spagna e Portogallo, quando sono negli anni 70 e 80 diventati membri della comunità europea, nessuno si poneva il problema se bisogna confrontarsi in qualche modo col passato. Quando sono arrivati i paesi diciamo eh, balcanici eh, con il loro turno di diventare membri, membri europei allora la questione si è posta chiaramente perché ci sono stati stabiliti i tribunali, ehm, ci sono stati integrate diciamo le clausole che dovevano in qualche modo ehm, diciamo Uh, fare pressione su questi paesi insomma di confrontarsi col passato legalmente e qui penso al tribunale dell'AIA soprattutto insomma con uno dei requisiti e uno dei, dei fondamenti della condizionalità. Allora ritornando alla Croazia perché Croazia e come come Croazia insomma io non penso che adesso i, um, la situazione attuale diciamo gli sviluppi attuali come hai detto tu di Milosevic che è andato Uh, diciamo, la commemorazione, che sono, diciamo, un esempio di, della politica della memoria europea, ma devono essere capiti, interpretati come, eh, diciamo, eh, la politica della la simbologia, come dire, la, la, come la, diciamo, gli elementi della politica interna. Completamente, che è quella che serve, diciamo, per i partiti per i propri perché Milosevic non fu il primo, diciamo, membro diciamo, della, della minoranza serba che è andato mai a una commemorazione e Pupovac pure nel passato, insomma, è sempre stato presente. Ci sono stati diversi, eh, diversi altri casi, però bisogna anche ricordarsi che a parte delle presenze, presenze ci sono state pure le assenze, come Alexandra Zaremba. Uh, e Taylor McConnell spiegano nel nostro libro che anche quando le minoranze sono state assenti delle grandi commemorazioni di seconda guerra mondiale, tipo a, a Yassenov, senza scendere adesso in dettagli, insomma, questi sono stati pure i, i, diciamo, i, um, i momenti molto, molto importanti perché hanno fatto capire al pubblico, a noi scienziati e anche ai politici a livello nazionale e anche a livello europeo soprattutto, che quello che è politica della memoria in paese che sta cercando di diventare membro e quello che è la politica della memoria del paese che è diventato membro sono due cose completamente separate, perché non c'è questa pressione di dimostrare che il paese sta cercando di avere una politica della memoria inclusiva con le minoranze, di in certo, in certo modo confrontarsi con passato avere rapporti di buon vicinato perché se pensiamo solo al conflitto che c'è stato fra Croazia e Serbia ad esempio la immagine quella iconica che viene in mente um, è quella di Colinda e Vucic che si stanno dando una mano così sul ponte di Erdut e tu hai parlato del mio collega e mio carissimo amico Vieran Pavlakovic noi abbiamo ricreato questa scena qualche anno fa Uh, su quel stesso ponte. E la cosa più buffa, diciamo, di quella situazione fra il presidente croato e il presidente serbo è che quando ci sono incontrati su quel ponte, la ringhiera, con la bella vista che fa vedere dove è la frontiera fra un paese e l'altro, è stata pitturata solo nella parte dove si sono stretti la mano. E questo penso che questa scena, questo, questo racconta tutto quello che c'è da dire sul processo della riconciliazione e le politiche, diciamo, della simbologia di riconciliazione nei Balcani. Grazie, grazie. No, sì, sicuramente sono, <ride> uh, diciamo, la, mh, le scuse, le, mh, quelle che sono su cui si è, si è ragionato molto, no? sulle le scuse, le commemorazioni dei rappresentanti politici, insomma hanno tutte le loro... Uh, di, la loro dimensione di facciata performativa, eh, e performativa, indubbiamente. Io volevo, se posso andare avanti un po', con, uh, quindi senza andare a diciamo uh, riprendere ogni discussione approfondirla perché uh, mi piacerebbe provare a toccare diversi aspetti così da incuriosire un po' su diversi aspetti i nostri uh, chi ci segue e un altro tema che, che, che io ho trovato interessante che forse potrebbe uh, avere sviluppi ulteriori eh, e su questo mi piacerebbe sentire la tua opinione è, e, e forse è un tema anche che fa parte in generale degli studi sull'allargamento ma non nello specifico forse finora negli studi eh, su, sull'europeizzazione della memoria sono gli attori con cui gli altri attori internazionali con cui l'europeizzazione si confronta, tra virgolette, e, e nel, nel saggio di, di Elena Giureinovich questo viene fuori molto bene, cioè ad esempio il protagonismo della Russia della Russia che, diciamo, in Serbia, stiamo parlando del contesto serbo, uh, ha un'influenza sulle politiche della memoria locale. Eh. E, e il caso russo, basti pensare al giorno della liberazione di Belgrado, quindi al 20 ottobre, che ricorda, insomma, la liberazione del Belgrado del 20 ottobre 1944, fu un'azione congiunta delle forze dell'esercito uh, jugoslavo, l'armata jugoslava e dell'armata e rossa. Quindi, diciamo, si presta particolarmente... Ad essere, ad essere, a diventare un, um, una commemorazione in cui interviene anche, anche la Russia di Putin di oggi. Però in altri saggi si vedono uh, altri soggetti, eh, sarebbe interessante quindi capire un po' di più quali sono Uh, le, se, se c'è una funzione ad esempio appunto della, della Turchia una funzione della magari addirittura della Cina che credo abbia tutt'altro interessi al momento però chissà uh, nel saggio di Zoran Vuccovac che, che parla in, in cui si, si intrattiene su, sul caso di Priedor, e quindi anche della miniera di Omarska si vede l'influenza delle multinazionali sui temi della memoria e qualcosa si parla eh, diciamo nel, invece nel nel saggio su Yasino ma si parla anche un po' dell'influenza del Museo Memoriale dell'Olocausto americano e quindi insomma sono, sono molteplici forse e mi piacerebbe saperne un po' di più se c'è qualche altra direzione di ricerca su questo e l'ultimo punto è forse anche i singoli paesi europei in realtà portano avanti delle agende di memorie proprie io penso a volte a alle ambasciate che commemorano eventi, nelle ambasciate in Serbia, in Croazia e forse non sempre c'è una totale coerenza con la politica della memoria europea e anche su questo forse sarebbe interessante, interessante ragionare. L'ambasciata la italiana in Bosnia ha una presenza interessante da questo punto sì. di vista e quindi ecco, questi erano altri spunti che, che volevo provare a, a sottoporti e quindi se vuoi ti lascio di nuovo proviamo a scambiarci un po' così le opinioni Beh, ti ringrazio per questa domanda e comincio subito a salutare l'ambasciatore italiano in Bosnia che comunque ci seguiamo in Twitter e di sicuro lui sta seguendo quello che stiamo, di cui stiamo parlando oggi però quello che fanno le ambasciate diciamo, fa sempre eh, parte della diciamo, la diplomazia culturale, eh, soprattutto e quella in qualche modo, insomma, eh, la diplomazia del, um, eh, che in qualche modo cerca di... Eh, di rispettare quelle che sono le politiche ufficiali di, di, di un paese. Io attendendo diverse commemorazioni in giro per i Balcani, chiaramente mi sono vista con diversi rappresentanti diplomatici che venivano eh, insomma, ehm, alle commemorazioni e portavano insomma, eh, i fiori, eh, ascoltavano i discorsi dei politici ufficiali, eccetera, eccetera, eh, voglio dire che, ad esempio, in caso di Asenovac eh, ci furono negli anni passati diversi rappresentanti diplomatici che erano, che erano lì, insomma, eh, presenti negli anni anni. Um, quello che mi avevi chiesto è una domanda, diciamo, molto importante, quella sugli attori che sono presenti in questo processo, dell'europeizzazione della memoria, ma non solo a eh, livello europeo, ma anche nel consumo diciamo, della memoria europea proprio a livello dei, dei paesi che stanno cercando di diventare paesi, paesi membri. Allora, quando parliamo di attori, a livello europeo chiaramente abbiamo le istituzioni, abbiamo i rappresentanti delle istituzioni, abbiamo i membri del Parlamento europeo che sono molto attivi nel produrre e riprodurre la memoria dei, dei propri paesi integrandola, diciamo, a livello trans, transnazionale. Chiaramente questi attori non, non possono operare da soli perché devono avere il potere di produrre un documento, un'azione, uno strumento di finanziamento a livello, a livello europeo Uh, come risultato di questo processo di europeizzazione della memoria. Chiaramente questi attori sono aiutati anche da ric noi ricercatori stessi che stiamo lavorando su questo tema, sono aiutati dai diversi centri di ricerca, sono aiutati dall'esistenza dei, dei musei, dei monumenti stessi, perché a livello europeo possiamo adesso avere anche i musei europei, possiamo avere i monumenti europei che ricordano i momenti più cruciali della della, della integrazione europea e non solo a Bruxelles ma anche in giro, in, in giro per, per Europa. A livello nazionale poi, qui, qui arriviamo su un interessante perché è quello che ci interessa veramente, eh, su livello nazionale quelli che sono diciamo, portatori della memoria ufficiale Chiaramente sono le istituzioni, sono i governi, quelli che trasmettono da un anno all'altro anno, da un governo all'altro governo, quelli che sono le, diciamo, i momenti più importanti, eh, considerati come momenti più importanti di, di storia, della memoria di, di un paese. E questi sono tramandati tramite i giorni della memoria, tramite monumenti, tramite musei, eccetera, ehm, eccetera, eccetera però in un paese come ad esempio la Bosnia-Herzegovina, che è il paese più complesso che abbiamo trattato nel nostro libro, lì vediamo che, eh, diciamo, a parte che ci sono diversi, diciamo, eh, eh, diversi rappresentanti, di diverse etnie che sono presenti nel paese, abbiamo anche diversi livelli del governo, abbiamo diversi attori che stanno in qualche modo, eh, modo intervenendo insomma in quello che è la politica della memoria del paese. E qui, eh, da un lato, come Zoran spiega nel suo saggio, abbiamo le istituzioni rappresentanti della politica della memoria europea, rappresentanti della comunità europea che sono presenti, ma come Aline Catou eh, anche spiega nel, nel suo saggio sul Mostar, Lì vediamo che questi attori là, onestamente, eh, stanno cercando di impor, imporre un, cer un certo modello della riconciliazione, di dell interpretare il passato, che è completamente estraneo a quello che, insomma la visione della popolazione in Bosnia e specialmente, specialmente in Mostar. E Alin spiega molto molto bene, insomma, come con l'esempio della città di Mostar, con la ricostruzione del, del vecchio ponte di Mostar, um, come questo processo è, è evoluto ne, negli anni e come alla fine questa idea del diciamo, di, in, um, di um, uh, come dire di metabolizzare questa narrativa europea alla fine rigettato uh, dal, dal cittadino comune che vive a Mostar. Lei ha spiegato pure con il caso del cimitero di Partigiani, là, uh, come, si sono, uh, come, come uh, sono, sono arrivati ad avere questi backlash contro comunità europea dicendo ma... Insomma, c'è cioè la comunità europea, adesso dobbiamo interpretare la nostra storia tramite una, una prisma, una visione, diciamo, europea completamente strana e quello che ci furono le nostre dinamiche. E, um, Aline è stata molto, molto brava, insomma, a spiegare queste cose, eh, con un caso così, così complesso come, come il caso di Bosnia e Erzegovina. Tra l'altro, visto che, che siamo in Bosnia, mi, mi, mi, a, mi aggancio subito um... Nel libro uh, una cosa che può sorprendere o meno è il fatto che non, non, è, non è stato uh, diciamo, non c'è un saggio su Srebrenica. E uno aprendo questo libro potrebbe avere questo tipo di, di aspettativa, no? Nel senso che Srebrenica è probabilmente l'evento uh, delle guerre jugoslave che più è stato riconosciuto a livello europeo, uh, che forse più di ogni altro è diventato. Comincia a diventare parte de, de, della memoria europea e il fatto che ci sia sempre maggiore i fenomeni di negazionismo, secondo me, è anche prova del fatto che sta diventando parte della memoria europea, perché se non fosse, se non, fosse, se non stesse diventando parte della memoria, delle memorie, dello spazio della memoria europea, non ci sarebbe neanche, neanche forse il negazionismo. E, e la cosa che mi, sì, che mi domandava un po'. Ultimo sequenza. No, no, non perché, non, nel senso che se vuoi condividere il ragionamento che avete fatto, io credo che eh, Srebrenica sia naturalmente qualcosa che eh, occupa eh, magari appunto mh, ragionare su quello, cioè il valore è il fatto di aver portato l'attenzione in questo caso anche su Priedor, su Mostar, su altri contesti, mentre appunto su Srebrenica c'è magari già una letteratura un po' più, un po più consolidata. Mi, mi interesserebbe capire un po' di più magari... Eh, in che modo forse, se tu hai un'opinione in merito, uh, la memoria di Srebrenica sia stata sia diventata parte della memoria europea? Nel senso, perché io la mia impressione ogni tanto è che, che Srebrenica sia diventata sia stata inglobata in maniera così, eh, in, in modo da, da costruire un nuovo mai più dopo Auschwitz, no? E, e, e questo processo, uh, che è un processo di commemorazione, di magari forse ogni tanto rischia di trascinare l'evento un po' troppo fuori da, dal suo contesto, non so se mi spiego, decontestualizzarlo troppo per farne commemorazione invece che magari comprensione vera di quello che è successo. Quindi su questo, magari questo ribalta, ogni, ribalta un po' la visione. Finora abbiamo parlato di come l'Europa, cioè del processo di europeizzazione della memoria. Nei Balcani occidentali potrebbe essere interessante guardare anche a come eh, i Balcani occidentali influenzano la memoria europea e, e Srebrenica è sicuramente la prima grossa influenza ne, nella, nella memoria europea più in generale ecco, o nello spazio europeo della memoria. No? Sì, no, infatti, infatti ti ringrazio per la domanda perché Srebrenica veramente non solo fa parte diciamo, della, della storia dei Balcani, ma è veramente un momento molto molto cruciale anche nel processo di europeizzazione di, di paesi e anche in futuro, diciamo per i futuri rapporti fra la Bosnia e Serbia, Serbia e Croazia, Croazia e Bosnia, insomma c'è cioè, tutta un, una triangolazione, insomma per quale motivo Srebrenica è così, così importante. Um, diciamo che Serebrenica, come il caso, è stato molto elaborato diciamo, nella letteratura magari non dal punto di vista dell'europeizzazione della memoria che ci furono già un po', un po di, di, di lavori su questo argomento io l'ho affrontato in diversi articoli uh, scientifici che avevo pubblicato sul tema uh, però se leggi più attentamente magari la nostra introduzione e anche la conclusione Vedrai che eh, noi sempre facciamo riferimento a Srebrenica come uno dei casi cruciali sì, sì, per sì, capire sì. come la politica della, diciamo, la simbologia, diciamo, eh, quella che, che porta, eh, che porta diciamo, europeizzazione della memoria, come non ha, non ha funzionato, e come infatti è stato abusato, diciamo, eh, la commemorazione di Srebrenica da parte del presidente serbo che si presentava lì, eccetera, eccetera, perché alla fine, eh, come, come vediamo attualmente, eh, Serbia non ha mai riconosciuto il genocidio in Srebrenica e, diciamo, gli atti simbolici che erano, erano stati, diciamo fatti dal presidente serbo uno, l'altro, terzo, insomma, alla fine non hanno portato una compressione eh, diciamo, dalla parte della, della popolazione serba su quello che effettivamente furono le responsabilità eh, del governo all'epoca e non ha portato, diciamo, a un, un cambio nella mentalità, nel capire delle cose, a avere le nuove conoscenze, ehm, a, a, a anche dimostrare, insomma, qualche... Qualche risentimento o pentirsi, insomma, per quello che furono le decisioni dei precedenti governi. Allora teoricamente quello che noi stiamo spiegando, diciamo, in introduzione e nella conclusione, è che il caso di Srebrenica è cruciale, però ci sono tantissimi altri casi che bisogna esplorare fino al fondo. Questo non sminuisce chiaramente, insomma, il, il valore del diciamo nel nostro esercizio, ma anche nemmeno il valore di quello che, delle lezioni che possiamo trarre dal, esaminando il caso di Srebrenica. Poi quando parli di Srebrenica, quello che è molto interessante, diciamo a livello europeo, che è stata veramente la prima memoria che è stata importata dal livello, diciamo, di Balcani a livello europeo. Però quello eh, c'è una spiegazione vera e propria. <coughs> per quale motivo? Genocidio di Srebrenica è stato, diciamo, è diventato parte, diciamo, di questo Memory Framework di cui ho parlato io nei miei lavori precedenti, cioè ovvero le diciamo le risoluzioni che sono state dal Parlamento europeo. Per quale motivo il Parlamento europeo ha fatto una risoluzione sul Srebrenica, sul genocidio di Srebrenica, insomma, di un paese che non fa parte della comunità europea? Allora teoricamente comunità europea non si doveva occupare della memoria di altri paesi, si doveva occupare della memoria dei propri paesi membri. Questo insomma <coughs> è, una, è, una, è una devo dare una domanda risposta molto molto lunga su, su, su, su, spie, cercando di spiegare queste cose, però facendola veramente molto molto sintetica eh, c'è stato diciamo, un impulso che è venuto dalle um, dalle associazioni delle vittime e di quelli che hanno sopravvissuto Srebrenica che è stata riportata a livello europeo, all'attenzione del livello europeo, soprattutto al Parlamento europeo, e hanno cercato di avere un supporto da diversi eh, parlamentari europei, anche dalla presidentessa, la vicepresidentessa all'epoca del Parlamento europeo, cercando di avere una sorta di <coughs> riconoscimento a livello europeo di quello che sono stati, diciamo, Uh, le perdite a livello umano uh, in Bosnia e Herzegovina e soprattutto in Srebrenica nel 1995. Allora erano le vittime stesse, le, le madri di Srebrenica, erano i genitori, i sopravvissuti, i vicini di casa, la gente comune che ha portato diciamo, questa iniziativa a livello europeo. E a livello europeo la l'ha la colta questa iniziativa e l'ha riconosciuta facendo una riso risoluzione. Il problema è che questa risoluzione eh, poi, che è stata utilizzata come strumento della giustizia eh, restautrice, si può dire così, è stata trasmessa, diciamo, come una condizione soft alla Serbia, dicendo che a livello europeo abbiamo questa risoluzione, sarebbe bene che anche la Serbia riconoscesse questa risoluzione eh, europea e che la Serbia crea una, una propria risoluzione che riconosce genocidio in Srebrenica così co co come è stato. Chiaramente poi qui entriamo nel gioco diplomatico e politico che Serbia ha fatto per, per diversi anni senza mai riconoscere effettivamente le proprie colpe e, e, e quello che c'è stato in Srebrenica. Però sto, dicendo che, um, sto portando questo caso, queste spiegazioni avanti, per dire insomma per quanto importante è stato caso di Srebrenica anche nel processo di europeizzazione verso, verso altri paesi, e è servito come una sorta di diciamo, condizionalità soft per eh, confrontarsi col passato. Grazie, io mh, ho visto che il tempo sta correndo, quindi eh, non so Luisa se... No, infatti io cercherei di arrivare alla conclusione perché mh, appunto siamo già alle sette di sera, eh, ti farei forse un'ultimissima domanda prima di, di chiudere velocemente eh, noi eh, quando abbiamo lavorato in questi anni abbiamo cercato spesso degli interlocutori nella società civile balcanica con i quali mh, fare un'europeizzazione della memoria a due livelli cioè nella, quella Euro nostra che includesse la vicenda balcanica e la, la balcanica eh, accogliesse un'idea di, di futuro dentro l'Unione Europea, quindi comunque un futuro eh, riconciliato. E, e nel cercare abbiamo trovato tanti interlocutori molto coraggiosi, molto avanti, molto lontani da quei tatticismi politici che invece sono ben descritti nel libro. E, il libro un po' li trascura questi, questi soggetti forse. C'è una ragione perché non sono... E non hanno un ruolo più centrale nel tuo ragionamento e gli, che ne so, gli sforzi straordinari di Documenta a Zagabria o, o di Candice a Belgrado insomma di tutto quel mondo che, che però ha avuto bisogno del sostegno dell'Unione Europea per, per lavorare in primis e, e, e che ha dato un contributo all'Unione Europea eh, o alla società civile dell'Unione Europea eh, con, con il suo coraggio, con le sue prese di posizione. Sì, ma in effetti noi ci siamo diciamo, più uh, concentrati su quello che sono gli attori diciamo, istituzionali, come questo diciamo, trasferimento avviene, questo downloading fra la livello europeo a livello nazionale, cioè focalizzandosi principalmente su attori che hanno il potere di introdurre i cambiamenti veri e propri nelle politiche della memoria perché chiaramente ehm, le organizzazioni non governative la, magari il RECOM documenta come hai detto te tutte le persone con quali io ho collaborato quando ho fatto il mio dottorato di ricerca insomma belle interviste e belle giornate che abbiamo passato insieme a parlare del passato e del futuro insomma questi sono stati sempre attori molto importanti però a livello europeo anche a livello nazionale con una diciamo un ruolo molto da principalmente da spettatori, devo dire, cioè, perché non potevano influenzare in nessun particolar modo le politiche, eh, diciamo, nazionali. Um, ad esempio RECUM, cercando il supporto per le, le proprie iniziative, le proprie idee, portare avanti le proprie idee, ha cercato supporto a livello, livello, livello europeo, è stato molto importante per, um, diciamo, per portare avanti um, il discorso sulla riconciliazione dei Balcani per, per promuovere innanzitutto diciamo, questo dialogo che è molto, molto importante e molto necessario insomma, in tutta, tutta la regione dei Balcani occidentali. Chiaramente i nostri autori hanno esaminato un po' il ruolo di, di, questi, di questi attori, noi li chiamiamo attori um, mediating actors. Attori che, attori che comunque stanno, che stanno in periferia diciamo, de, de, del potere perché appunto essendo um, organizzazioni non governative, allora gli attori non statali non possono avere, diciamo, non possono influenzare in maniera diretta, troppo diretta, diciamo, quello che sono le politiche della de memoria di uno Stato, di un, di un governo, perché con i governi diversi che, che, che si cambiano in continuazione nei Balcani, Uh, e non solo, nei Balcani abbiamo le, le, sempre le nuove politiche della memoria, nuove giornate della memoria, nuovi musei, nuovi monumenti, insomma il ruolo delle organizzazioni non governative, ma anche dei cittadini stessi, quando escono in strada, come ad esempio in Bosnia con David Ragicevic, il ruolo di cittadini veri e propri, insomma, è molto importante. Perché i cittadini, abbiamo notato recentemente in un articolo che sto scrivendo con altri due ricercatori italiani, con, con Davide Denti e Alfredo Sasso, eh, abbiamo notato che, insomma, questi monumenti spontanei, queste riunioni di persone co completi e strani, che escono in strada, cercano di protestare e utilizzano, diciamo, strumenti delle, delle, della memoria, eh, sono molto molto molto importanti e comunque riescono a fare la pressione sul sui sui ufficiali sui um, rappresentanti dei, dei governi per uh, in qualche modo riflettere e introdurre i cambiamenti delle politiche della memoria come col caso di Davide Regicevic magari in Bosnia che è stato veramente un caso molto molto importante. Chiaramente si tratta di, di avanguardia noi, noi ci teniamo nel nostro lavoro a dare loro forse un, una sovra rappresentazione rispetto a, al peso politico che riescono ad avere come spesso capita per noi a casa nostra e, però senza queste avanguardie forse non c'è un futuro quindi la credo che nelle sono comunque tra i risultati più interessanti di queste politiche della memoria benché ancora ai margini e forse in un futuro riusciranno ad ottenere quell'egemonia culturale che, che, che spetta loro. C'è anche poi, credo, da, da ricordare in conclusione anche il fatto che nelle politiche della memoria c'è anche il sostegno a tutta la comunità della ricerca eh, storica e scientifica nelle, nelle scienze sociali che viene dall'Unione Europea e anche quello credo che abbia un ruolo nel lungo periodo eh, a due livelli, no? di, di portare eh, dentro la narrazione europea eh, vicende. Che, eh, non dell'Europa centrale e quindi eh, la storia dell'Impero ottomano, la presenza dei musulmani europei, eh, identità diverse anche dal punto di vista religioso, una, una presenza maggiore, che ne so, della regione ortodossa rispetto a quanto mai avuto nella vicenda eh, nella narrazione comune. Mh. Fino ad ora, e molto appunto franco tedesca, e, e che ha bisogno invece di incorporare un po' di mezzogiorno europeo e anche un po' di essere ehm, dopo, dopo lo sforzo post-89, chiaramente dico tutto ciò in conclusione perché sento che tutti noi abbiamo bisogno di uno sguardo positivo, nonostante la grande difficoltà del fare conti con una politica spesso al di sotto della, delle aspettative e, e delle necessità. Perché se fosse una mh, maggiore responsabilità forse mh, il processo di integrazione europea produrrebbe risultati migliori. E, mh, in uno dei commenti che abbiamo ricevuto, te lo leggo così in chiusura, Lidia Campagnano dice straordinario equilibrio, straordinaria serietà di ricerca, grazie e complimenti Anna Milosevic. Quindi mh, con questo eh, apprezzamento eh, sincero e, e, e condiviso eh, direi Anna, che mh, ci salutiamo e ti ringraziamo davvero di cuore di avere mh, fatto questo intervento presso di noi spero ce ne saranno altre di occasioni per noi resta un tema fondamentale non smetteremo di seguirlo e quindi anche Ciao Anna, grazie a no, grazie, a voi. grazie mille davvero, grazie mille. Grazie anche a Roberta, che ha, a Roberta Bertoldi che ci ha aiutato a gestire la diretta Facebook eh, di questa serata. Ciao a tutti. Ciao.